Buonasera, mi trovo stranamente a Milano Però questa volta sono con Jimmy per un weekend ricco di eventi, emozioni Che si svolgerà tra Milano e Torino Non vi anticipo nulla perché vi porterò con me e le vivremo tutte insieme Come una grande famiglia In questo momento mi trovo in hotel e ragazzi sono su un balconcino che sarà un metro per un metro a tipo, siamo al quinto piano no? Cinque piani da terra Cioè ma io vi farei vedere, cioè, fa paura cioè, meno male non soffro di vertigini Però, vabbè Dopo questo inizio di vlog ad alta quota Noi adesso stiamo andando a cena Andiamo a cena da Beato Tech Che mi fanno la pizza senza glutine più buona Che abbia mai assaggiato E Jimmy può assaggiare quella con tutti i 10.000 impasti Alla canapa, alla quinoa, eccetera Quindi, la vuoi al carbone? Uh, non ti vuoi gonfiare? No, no, non la fai bene, fai bene, così assaggi un'altra io ho questa tutina non mi chiedete ragazzi dove compro i miei vestiti, cioè i miei vestiti derivano sempre da outlet quindi sono vecchi di 3-4 stagioni quindi, cioè non potrò mai fare la fashion blogger in questo senso e niente, adesso che è creata abbastanza quindi possiamo andare a mangiare la pizza, pizza Mettilo il focus PIZZA PIZZA PIZZA Sì, pizza, ma così ti fa sa. Eh, <ride> se non ci fosse lo di Jimmy che ti porta Mi era mancato Jimmy, io, ma sì Questi pomodori secchi, Oh che bellezza eh, l'ho presa per quello sai oh, ok raga mi sa che oggi con i grassi ci siamo <ride> eh, mi sa che questo non può vuole <ride> non ti senti un po' milanese <ride> no quella mi sento un po' turista però un po' turista Sì, sì effettivamente con google maps in mano eh, sei poco milanese eh, <ride> eccolo bello allora, pizza come al solito fantastica Noi siamo ritornati in centro perché abbiamo l'hotel praticamente a Berera Però abbiamo deciso di scendere due fermate prima di metro e farcela a piedi Anche per digerire un po', vero? Ma, ma <ride> io, no. io sì, io ne ho bisogno, sto rotolando Sì, Jimmy voleva un'altra pizza e gli ho detto, senza, so, io non ce la faccio un'altra, è delusione Andare da beato sì, una volta ogni morte di papa. E dove prendere un... una pizza? Una pizza! Fai un bis. Fai un bis. Siete sì, esagerato. Comunque domani la sveglia è presto alle 7. Perché alle 9 abbiamo un appuntamento molto importante. Chissà che fai Scappi? La sveglia alle 7. Eh, la sveglia alle 7. Bisogna fare colazione con calma. Perché poi mm. bisogna. Perché poi bisogna <ride> fare la cacca. <ride> ve lo dite voi che la deve smettere di dire queste cose tutte le volte vabbè ma è vero tu non pe... la fai? ma tu te Io battiamo sì. di tua eh, eh. stitico, stitico. Anche le cose piedi, eh. no guarda su quello... quindi buonanotte noi adesso torniamo in qualche modo a casa boh non si sa la strada Buonanotte all'Italia! Buongiorno allora, oggi colazione in hotel. Quando viaggio a colazione in hotel, praticamente io mi porto i miei mix, faccio avena e semi e noci e poi prendo uno yogurt e la frutta e faccio tutto il mappazzone. E basta, la colazione è salva. Poi c'è Jimmy. Io fit, io bevo un po' d'aranciata. Sì, appena finito uova e bacon. Sì, è vero. <ride> e sta già premeditando? Ora con calma su sul dolce Non si lascia eh, bene, non faccia Sono ore 8 e un quarto, 8 e 25, in realtà siamo in ritardo Stiamo andando ad un evento che si terrà a Piazza Affari e è molto importante e interessante per me perché si parlerà di media e influencer marketing Quindi tirerò fuori il mio bel registratorino e registrerò per creare contenuti ulteriori per la mia tesi E poi una piccola sorpresa che scoprirete dopo, che scoprirò anch'io dopo Comunque, ora andiamo perché siamo in ritardo Siamo arrivati! iniziando a farmela sotto. Iniziamo subito il nostro viaggio nel mondo dell'Istai 4.0 parlando di una realtà che è entrata nelle nostre vite da relativamente poco tempo ma che sta prendendo piede ad una velocità impressionante e già oggi possiamo dire che praticamente non esiste più nessun settore che non ne stia approfittando. Sto parlando dell'intelligenza artificiale e i per la premiazione, che vorrei raggiungere sul palco, nuovamente il CEO della Camera di Commercio Italia-Germanica, Jörg Buch, eccolo che arriva. E procediamo alla premiazione. I primi due Lifestyle Influencer Award di quest'anno vanno a due figure femminili. Facciamo quindi un fortissimo applauso a Silvia Fasciaz e Giulia Calcaterra. complimenti. Andiamo solo a presentare velocemente. Silvia Fashans è una fitness influencer, Lei è riuscita a combattere un disturbo alimentare grazie al fitness e la rivista Donna l'ha inserita tra le top 10 fitness influencer al mondo. Questo è il tuo applauso Silvia. E oltre al lavoro, ti potrei godere uno splendido weekend in una altrettanto splendida struttura NH Collection, e anche accompagnata da uno splendido bagaglio da cabina griffato, roccato, che è uno dei nostri sponsor. L'evento è andato benissimo, sono stata contenta. Adesso, siccome lì c'è tutto il light lunch, io ovviamente non ho la possibilità di mangiare, ho ordinato da amico Salvatore Fit food, il pranzo, cosettine grigliate, tonno. In realtà l'ho ordinato in due. E questo c'è anche il riso venere. Quindi me lo metto nel piatto e vado lì e faccio un po' di networking. Vediamo. Il consiglio di prendere un piatto per metterci la roba. Bravo. E anche oggi il pranzo è risolto. <ride> Tac! E ora adesso andiamo lì a parlare di progetti. Corri! Corri Forest Corri Eh non c'hai pantaloni ma c'hai il vestito scusa eh Io sono pulita Sì Adesso sono le 13:00, Adesso sono le 15.23 Aspettiamo 7 minuti scendiamo, prendiamo la roba E poi alle 4 e un quarto ripartiamo Perché devo essere alle 5 meno un quarto Pronta per le 20 di Alias Ragazzi una, una detta royal e così conteste ha nemmeno a casa mia c'è arrivare in dipende. ci siamo cambiati in 5 minuti abbiamo aspettato mezz'ora quindi ora sono in ritardo quando potevamo farlo in mezz'ora. ovviamente ora siamo in ritardo e a me cazziranno yeah. siamo arrivati al Run for the Oceans questo stand sotto i 50 gradi del sole di Milano e adesso insomma devo fare un po' di briefing e parlottare e iniziare. Arrivo, eccomo, ciao. corso è finita, non giudicatemi o giudicateci non ci siamo lavati, ci siamo cambiati perché sono le nove e vogliamo andare a cena qui dentro questo box Jimmy sta litigando con le zanzare si sta cambiando la vale che adesso ci porta a mangiare la carne Ah, che bello, non vedo l'ore ragazzi ho una fame assurda alla fine ho corso 4 km, ho fatto 3 giri quindi niente di trascendentale, abbiamo anche iniziato ancora alle 8 di sera, dicevo sonno e no, c'avevo fame, quindi questa è la mia canzone preferita ragazzi, questa è la mia canzone preferita, buola, buola. Zarする> Jimmy odia essere sporco, vi giuro lui si fa 4 dolci al giorno, tanto che ogni volta arriva lì e mi dice ma tu non ti lavi e io... <yell> oh, questa sera sono con le mie due persone preferite. No, Jimmy dimmi. No. no, no. <R> <Flashback> <American> Cucciolo. Si mangia oddio spettacolo Ciao raga Mi Sto sbavando ragazzi che bello cioè per me queste sono le serate davvero belle E guardate che menù assurdo Siamo da il macellaio da Milano E hanno fatto questo menù Aspetta la toccatina. Ina. Grazie. Una. E qui. Sì. Wow. Grazie. Grazie mille. Boh. Cioè. Aiuto. Sì, sì, sì. Ma quando fanno il colloquio gli chiedi Scusa puoi anche sì, però, deve... Vai sono io, sono 3, 3, 1... Che profumo questo! Questa insalata di pomodori con la cipolla È fenomenale Cipolla Cipolla Cipolla Marta vai alle toffe Verso di Dai non mi giudicare Ti giudico Come fai schifo Madonna che Te stai lontana da che me Che palle stasera. vabbè adesso mi lavo ma non posso farmela domani mattina mi devo lavare i capelli no, anche. no tra fai ore piuttosto dormi sulla tavoletta del cesso mentre ti asciughi i capelli no ora non mi lavo i capelli what? eh no pure no Jimmy, cioè, piuttosto mi suicido cioè. la finestra <ride> è lì no vabbè ragazzi è l'una e mezza noi domani mattina abbiamo un'altra sveglia presto quindi noi ci vediamo domani buonanotte Voglio andare a lavare. sì, mm. che palle però.